non so se il dato che ho io è esatto eh, a me risulta che il contribuente italiano vanti nei confronti dello Stato circa oltre 50 miliardi di euro di credito cioè lo Stato italiano è indebitato con il contribuente per oltre 50 miliardi crediti, IVA, credo sostanzialmente allora quello che mi chiedo per quelle aziende che hanno questo credito o che addirittura ce l'hanno diciamo eh, fermo o, che, o per le quali hanno fatto istanze di rimborso e, e questi rimborsi non arrivano eh, esiste una possibilità diciamo così di forzare la mano? Io qui non so se il collega Sandri ci sta ascoltando perché l'abbiamo invitato ma sarebbe arrivato più tardi però a questo punto lo coinvolgerei e, eh, mi chiedo eh, che titolo ho io creditore nei confronti dello Stato per accelerare, bypassare queste norme richiamandomi a, a, a, allo Stato eh, di necessità o richiamandomi alla, a una causa di forza maggiore, perché ci stiamo trovando in una condizione dove non, non siamo in una condizione di normalità. Siamo in una condizione di eh, difficoltà, siamo in una condizione di emergenza, come dicono i nostri governanti. Allora, confrontandomi con il collega Mauro Sandri, abbiamo fatto varie ipotesi. Ad esempio, perché non facciamo un bel atto di precetto? Ho titolo per poterlo fare? Oppure, perché non fare chiedere alla giurisdizione ordinaria un, un sequestro giudiziario, perché io ho un credito, ho in mano dei soldi che dovrebbero in teoria essere versati a te e nella eh, sostanza io faccio ragionamenti, ripeto, non tanto da avvocato ma quanto da imprenditore e l'imprenditore è abituato a un'economia che è basata sui numeri, 2 più 2 fa 4 in un'azienda fa sempre così, nella contabilità dello Stato e, e nell'Unione Europea 2 più 2 non fa mai 4, su questo credo che nessuno possa smentirmi, però parlando di imprenditore io vado alla sostanza delle cose, io, ti devo, io sono creditore nei tuoi confronti, tu mi chiedi di pagare le tasse, c'è una condizione di particolare eh, stress finanziario, c'è una situazione di emergenza e quindi anche di stato di necessità, e io voglio i miei soldi come la vedi David? pensavo ti rivolgessi al collega allora, pensavo così no, senza... no, no, beh, e purtroppo ti dico che ci siamo trovati con dei clienti a dover curare delle stanze di rimborso e non ti nascondo che il uh, lockdown o comunque lo smart working ci sta creando dei seri problemi anche nel tentare di ovviamente sempre nei limiti della massima legalità di poter accelerare, far attenzionare questi procedimenti perché non troviamo a volte nessuno negli uffici anche perché sopra certi importi questi crediti transitano prima eh, il processo, il procedimento transita prima da Roma a un concecche telematico che viene sottoposto a un, a un controllo telematico informatico per poi essere assegnata agli uffici territorialmente competenti, quindi a quello che è l'iter burocratico già di per sé complesso, si assomma questa, diciamo, questa difficoltà nell'individuare l'interlocutore, nell nel trovare l'interlocutore di volta in volta presente all'ufficio più o meno centrale o dislocato sul territorio. Eh, sicuramente un interrogativo, anche se sai bene, poi tu parlavi di un eventuale precetto azione esecutiva, quando c'è dall'altro lato un'amministrazione dello Stato, questo diventa un compito alquanto, alquanto arduo, anche perché si rischia di incrinare determinati rapporti anche per il futuro, nei riguardi di magari del contribuente di un contribuente, magari può, con un contribuente magari può andare bene, con un altro magari che arriva successivamente si è incrinato il rapporto con l'amministrazione finanziaria ecco purtroppo l'inefficienza eh, dovuta allo smart working dell'amministrazione finanzia dell finanziaria italiana eh, per quanto riguarda le istanze di rimborso non ci, sta, non ci sta aiutando non credo che, che aiuterà nei mesi a venire ti ringrazio. Sentiamo cosa da dire a proposito il collega illustrissimo Mauro Sandri. Buonasera, ciao carissimo. Buonasera a te, a tutti gli ospiti e agli ascoltatori. Se vogliamo partire dall'ultima considerazione che faceva il collega Aurora e che è sostanzialmente condivisibile, devo però esprimere una mia, un mio personale di senso. Cioè io credo che eh, questo sia il momento di, eh, di varare una, una capacità creativa anche a livello di, di diritto eh, che ci consenta di rompere un po' gli equilibri eh, rigidi e, e assolutamente inaccettabili che derivano da, dall'attuale situazione del rapporto fra fisco e contribuente. Non so se mi vediate. Pronto? Sì, ti vediamo benissimo. Quindi in realtà io credo che sia il momento di mettere in campo una eh, capacità di, eh, rea di reazione molto, molto fantasiosa, ma anche molto concreta. Quindi eh, a mio parere bisogna invece è venuto il, il, il momento di utilizzare l'impasse che la pubblica eh, amministrazione continua reiteratamente ad avere da decenni in questo paese per passare ad un contrattacco. Io invito il collega che è molto giovane e, e preparatissimo in realtà ad osare un po' di più, cioè questo è proprio il momento in cui bisogna cercare di creare un diritto diverso e di smantellare il più possibile questo sistema inaccettabile. Io vivo in parte anche in eh, Germania dove ad esempio non esiste la guardia di finanza dove il rapporto fra contribuente e, eh, e Stato è un rapporto fondato su un dialogo assolutamente normale come quello che abbiamo noi adesso qua noi dobbiamo arrivare a questo obiettivo collega e ci dobbiamo, e dobbiamo porci l'ambizione di arrivarci non possiamo con tutto il rispetto te lo dico proprio in maniera perché sei un numero uno non ti puoi meschinire nel dire che, il, che dobbiamo stare attenti a, ad andare contro il, contro il contro in questo momento la, la macchina fiscale perché si sa quali ritorsioni potremmo, potremmo avere è proprio il momento di andare contro questo, questo, questo, questo, questo, questo sistema o meglio è l'occasione per far sì che le nostre professionalità avendo contribuenti che a mio parere in questo momento ci seguono, senza fare degli azzardi fuori di testa, ma comunque portare avanti una capacità innovativa in termini di rapporto fra fisco e contribuente è l'esatto timing. Cioè se perdiamo questo, questo, questo treno rischiamo di, di non avere più questa grande opzione. Ma infatti, infatti eh, Mauro, eh, il collega... Eh, quando si parlava prima eh, di eh, come reagire, tra virgolette, a questo cappio, eh, è stato molto chiaro nel, ehm, nel, nel mettere davanti un'ipotesi numerica. Cioè, se è la singola azienda che prende questa iniziativa, e eh, si parlava prima di compilare l'F24 e, e, e farlo andare in soluto e poi comunicare eh, via, via, via. Presente, volevo, volevo appunto riagganciarmi al discorso che il collega in maniera molto dotta io sono rimasto veramente molto colpito dalla eh, preparazione per quello che dico che deve via perché via certo. <ride> avendo qualche decina di anni meno più, meno meno meno meno meno via via via via via a via via a, a, comunque a gettare, a lanciarsi un eh po' ha però, però tutte, tutte le capacità per creare lui un nuovo diritto perché noi dobbiamo avere questa ambizione. volevo ricollegarmi al discorso che hai fatto tu e al discorso che ha fatto il, eh, il collega appunto sulla mobilitazione e qui entriamo in un altro scenario che è lo scenario che io prediligo ho apprezzato la, eh, il tuo intervento e quello de, del collega che però sono limitati a mio parere perché questo era il limite poi che avevate dati voi non perché fosse limitata la, la eh, discussione era, lim, era limitato alla reazione il tentativo che stiamo mettendo in campo tutti, tutti noi e che io vorrei comunicare a tutti gli ascoltatori non è solo quello di reagire noi stiamo predisponendo una situazione di contrattacco che è funzionale proprio a far sì che quando arriverà questa alluvione di cartelle vi sia già però stata un'opera di preparazione per smontare la credibilità dell'operazione Covid e per, e per dimostrare che in realtà questa disobbedienza fiscale non è fine a se stessa ma è stata determinata da una situazione di stato di necessità che per la prima volta nella storia lo Stato stesso ha creato. Perché la incredibile differenziazione che noi viviamo di situazioni di criticità rispetto a quelle che nella storia si sono viste, ad eccezione delle, delle guerre per la prima volta, avviene che lo Stato stesso provoca lo Stato di necessità di necessità. Gli imprenditori che cosa devono fare? Una semplice cosa, prima di essere attaccati devono a loro volta attaccare. E come? Con un'azione concreta che noi stiamo mettendo in campo in maniera, credo, estremamente articolata, è un'azione legale pensata ed è un'azione legale di accertamento della insussistenza di un'emergenza tale da determinare, la chiusura delle aziende e la detenzione delle persone quindi un'azione di accertamento della non gravità proporzionale del Covid ai danni che il Covid sta determinando contestualmente un'azione risarcitoria, questo devono fare gli imprenditori, una cosa molto concreta certo. e se non fanno la prima cosa come diceva prima lo stesso collega Davide cioè quando parlava di Taxisti che sono anime sparse, non si coalizzano per arrivare a questo obiettivo, è chiaro che se giocheranno sempre in difesa verrà prima o poi inevitabilmente questa difesa tramotta. Noi proponiamo un'altra strada. Agiamo con una class action, con un'azione collettiva delle partite IVA, ma non solo delle partite IVA, per far accertare in maniera quindi chiara, precisa, esaustiva, con una causa di accertamento, che l'emergenza Covid è stata sproporzionata per come è stata posta in essere dal governo italiano e che quindi i danni che sono stati determinati devono essere risarciti con una diversa allocazione delle risorse disponibili, perché ogni tanto mi si chiede Avvocato bellissimo, ma dove troviamo i soldi? I soldi vengono trovati con un'allocazione diversa, invece che salvare eh, l'Italia, salvare tra, tra virgolette, invece che dare redditi di, di aumentare a dismisura i redditi di eh, cittadinanza, si allocano eh, risorse verso il centro produttivo perché abbia, perché abbia un rilancio. Non ce li danno con le buone, ce le dobbiamo andare a prendere con azioni giudiziarie. Come ti dicevi tu, l'Italia è l'unico stato in tutto il mondo non in tutta Europa in tutto il mondo che non ha risarcito i danni che ha provocato Grazie. creando un cortocircuito di illegalità profonda che probabilmente è pari solo a quello che crea la grande criminalità e non è un accostamento incidentale è un accostamento voluto cioè solo chi eh, attua un comportamento ill illegale e poi cerca di eludere questo comportamento illegale può essere paragonato a questo Stato in Germania, dove io vengo, sono arrivato ieri notte, qui in Italia eh, i, i, i, la, la Germania ha chiuso in parte alcune attività ma ha riversato su quei contribuenti 10 miliardi e mezzo di, con di eh, contributi ampiamente ristoranti, li ha fatti arrivare direttamente nelle tasche dei contribuenti. Se le partite IVA italiane accettano di farsi vessare, poi in aggiunta accettano che l'unico rimedio proposto sia offrire un ulteriore indebitamento garantito, ma sempre indebitamento, è chiaro che la reazione non potrà essere efficace. Se aderiscono... Alla nostra iniziativa giudiziaria che ha l'obiettivo di accertare preliminarmente la non proporzionalità delle misure, quindi quando arriveranno le cartelle poter già dire abbiamo una sentenza che accerta la non proporzionalità, quindi i danni che ci avete creato giustamente ve li veniamo a compensare, io credo che muoveremo qualcosa di veramente importante e concreto. Eh, ti ringrazio. Io a questo punto dovrei fare intervenire l'economista perché a lui chiederemo delle soluzioni di, o delle domande da fargli, però siccome abbiamo anche la nostra tigre di, della costiera malfitana che salutiamo e alla quale, benché non sia, non sia eh, proprio il, il suo, la, la, la sua materia specialistica, però visto che l'avvocato... Uh, Mauro Sandri ha parlato di risarcimento del danno per le aziende e anche per, uh, per uh, i privati, a Solange chiederei una testimonianza diretta, visto che lei vive il tessuto napoletano e la situazione di Napoli, una sua testimonianza e anche un suo punto di vista riguardo a questo contrattacco, a questa... Eh, come dire scesa in campo da parte eh, del popolo e eh, come sappiamo Napoli è stata anche eh, un po' una bandiera in questi giorni, è stata la prima in modo pacifico e civile a parte alcuni episodi che sappiamo siano stati strumentali e strumentalizzati, eh, eh, siamo al punto in cui dobbiamo chiedere allo Stato un risarcimento anche perché magari questa nostra iniziativa, se ha una massa critica, può far anche ripensare certe scelte di lockdown che dal punto di vista scientifico stiamo vedendo che non, non sussiste e non ha una corretta giustificazione. Prego Solange. Allora, buonasera a tutti, mi sentite bene? Allora saluto tutti gli avvocati, ho ascoltato con grande interesse. Io mi ricollegherei tranquillamente al contesto risarcitorio perché eh, anche da un punto di vista psicologico ma anche di vita sociale, no? Poi magari ti faccio anche faccio un accenno su quanto accade qui non solo a Napoli ma proprio qui in costiera Malfitana che vive di turismo, vive di bellezza, no? E immaginiamo che qui è un, uh, è un contesto territoriale sempre pieno, no? noi non abbiamo delle stagioni completamente morte, no? questo è giusto per fare un inciso. Da un punto di vista di risarcimento dei danni, no? io chiedo a voi che siete giuristi, siete avvocati, siete esperti, no? allora tutti questi giovani che sono stati defraudati no? e non hanno più alcuna vita sociale, non hanno più il diritto all'istruzione, non hanno più la possibilità di svolgere un'attività seria, eh? e parliamo di sport, quindi questi ragazzi stanno subendo un danno, come vogliamo chiamarlo, io sono un umanista, no? come vogliamo chiamarlo, biologico, danni. semplicemente anche questi sono danni, anzi io direi che sono altrettanto rilevanti dei danni economici, per non parlare dei suicidi, no? noi stiamo assistendo ad un'impennata, allora qui stiamo parlando di una veramente armi di distruzione di massa, quindi io mi muoverei anche su questo fronte, anzi io qui stasera vorrei lanciare veramente un allarme, a parte che io lo, questo allarme l'ho lanciato in, temi, in tempi tra virgolette non sospetti, cioè ad aprile, quando eravamo nel primo eh, round di confinamento, arresti domiciliari. Allora dicevo, eh, durante il primo confinamento ad aprile io lanciai il primo allarme sul distanziamento, sui danni, allora io adesso lancio un secondo allarme, gravissimo, allora di, essendo del settore io posso, come dire, no? arrogarmi questo diritto. Io voglio parlare ai genitori e voglio parlare veramente a tutta, il, tutto il personale scolastico, la didattica a distanza eh, produrrà di qui a pochissimo dei danni ingenti, molto rilevanti, da un punto di vista psico-fisico. Noi adesso assisteremo ad un fenomeno che è proprio quello di rifiuto. I ragazzi cominciano a, ad avvertire dei sintomi, una sintomatologia da stress, che comprende cefalea, comprende anche un, voglio dire, svariate, eh, svariate patologie che possono anche svilupparsi. Adesso sono, diciamo, all'inizio, no? La postura, il continuo, come dire, avere a che fare con uno schermo. Ci sono danni rilevanti da un punto di vista anche di energie psicologiche. Perché questo? Perché i ragazzi non hanno più la possibilità di ricaricarsi. Perché? Uh, stando sempre lì al computer non è che io mi alzo mi vado a prendere un caffè al bar con gli amici oppure la sera io posso andare in palestra posso fare una passeggiata uh, rendiamoci conto che i ragazzi non hanno più nulla nulla e questo è un problema mi permetto di dire altrettanto grave dell'economia No, che si sta distruggendo allora i ragazzi entreranno lo sto dicendo da mesi e allora io chiedo qui in maniera provocatoria io vorrei che il ministro Azzolina eh, mi rispondesse e, e venisse a parlare con me, credo di averne anche il diritto visto che sono diciamo da poco mi sono messa in aspettativa ma sono ancora un dirigente scolastico le risposte questi personaggi quando ce le vorrebbero dare? io questo dico io sto parlando, l'ho chiamata in causa questa signora potrebbe gentilmente risponderci lei insieme ai colleghi oppure noi dobbiamo sempre parlare al muro non sento Nino non sento sì scusate avevo staccato il microfono, grazie Solange eh, volevo chiedere a un collega che voglia rispondere allora, innanzitutto premettiamo che i danni che, eh, a cui fa riferimento eh, la dottoressa Utter sono, eh, credo, in, in, eh, maggior, in, nella maggior parte danni non patrimoniali. Però, evidentemente, ci sono anche dei danni patrimoniali. C'è qualche collega che vuole rispondere. Eh, io farei questa domanda. Ma il ministro Alcolina, per quello che ha fatto, potrebbe rispondere personalmente? oltre all'ufficio che rappresenta. Io qui è una domanda un po' provocatoria e vediamo se c'è qualche collega che ritiene di poter rispondere. Nessuno. Ma guarda, io direi che quello che ha detto la dottoressa ha uno spessore comunque. Io l'avevo incidentalmente eh, intercettata proprio nei, nei primordi di questa, di questa fiction quando aveva lanciato il cosiddetto primo allarme, e devo dire che ha ancora un'acutezza una, un di indagine che mi, che, mi, che mi stupisce per un non giurista. E ha centrato un altro, un altro eh, problema nella, nella causa collettiva che stiamo preparando. Eh, vi è un segmento che inerisce proprio i danni eh, alla salute, quelli, quelli veri, non quelli fasulli eh, determinati da, da, da, da questo virus, che, eh, indubbiamente, che indubbiamente devono essere risarciti. Anche eh, da questo punto di vista stiamo focalizzando eh, una, una, eh, una creazione diversa della strutturazione di quelli che sono i danni perché le, eh, le analisi che ha fatto prima la dottoressa Solange sono giuste, gli effetti collaterali che possono derivare come diminuita capacità intellettuale sono una frontiera che dobbiamo esaminare un affascinante eh, ci ha lanciato come giuristi un affascinante eh, frontiera che dobbiamo esplorare per, per, per un danno non patrimoniale ma forse anche patrimoniale come ha suggerito quindi è molto apprezzabile l'idea di poter aggredire singolarmente i ministri è più penalistica credo che civilistica esatto. perché in realtà la responsabilità governativa è collegiale quindi noi dobbiamo andare necessariamente nei confronti almeno a livello risarcitorio nei confronti agire nei confronti non tanto dei singoli ministeri tranne forse quello della salute che io sto monitorando proprio come responsabilità solidale rispetto a quella governativa ma gli altri singoli ministri sono assorbiti quanto alla loro responsabilità personale dalla, eh, dal fatto che chiaramente è il consiglio dei ministri che risponde. E volevo anche fare un brevissimo intervento se, me lo, se non sono troppo prolisso, Nino, non vorrei... Ma te lo vorrei fare dopo, se mi permetti, per, bene, perché adesso io eh, fremo per dare la parola al, al caro amico Guido Grossi. E prima, però, vorrei eh, rispondere o far rispondere, in particolare, penso di andare a beccare il collega Paparoni a questa domanda. Manuel. Eh, scrive dice io giovedì scorso ho tenuto aperto il mio ristorante come gesto di disobbedienza civile i garabinieri avvisati eh, dai vicini hanno fatto irruzione nel mio locale combinando una sanzione di 400 euro per me e successivamente per tutti gli avventori come fare ricorso con quali argomentazioni potete aiutarci tra l'altro sto raccogliendo adesioni di altri ristoratori che effettuino tutti insieme un'apertura. Allora qui diciamo rispondo io come comitato eh, per fare un plauso al coraggio di Manuel e soprattutto eh, alla sua iniziativa non tanto come gesto personale di disobbedienza ma in quanto di coinvolgimento di gruppo perché eh, l'unione fa la forza, mai come in questo caso italiani uniamoci per fare la forza, perché siamo sottoposti a delle eh, vili eh, imposizioni del tutto illegittime, quindi abbiamo tutto il diritto di reagire in modo eh, ovviamente non violento, in modo educato, ma noi dobbiamo essere autodeterminati e non altrui determinati, la determinazione è la nostra. Eh, forse la domanda è più, è più congeniale per Maurizio, chiedo scusa a eh, che dici Maurizio? Glielo facciamo ricorso? Ma ricorso sicuramente si può provare a fare, perché ripeto, tutte queste misure sono combinate con atti amministrativi che violano comunque diritti costituzionali e sono assolutamente illegittimi, ma come... Hai ricordato tu prima anche, c'è stata questa intervista oggi di, eh, di Flick, che è un presidente emerito della Corte Costituzionale, ma eh, da aprile a, fino ad oggi ci sono state eh, diverse prese di posizione di vari presidenti emeriti della Corte Costituzionale, ricordo Cassese, ricordo Baldassarri, ricordo per esempio Marini, e tutti hanno detto esattamente la stessa cosa, che eh, questo comportamento da parte del governo è un comportamento che travalica assolutamente la Costituzione e determina in sostanza una sospensione della diciamo democrazia certo. è un termine forte ma sostanzialmente proprio questo, dal punto di vista pratico eh, il ricorso si può proporre davanti al giudice di pace entro 60 giorni sì. e sperare di capitare davanti a un giudice di pace come quello di Frosinone sì. che è uno dei pochi che ha emesso una sentenza favorevole annullando una, una sanzione proprio durante il lockdown eh, che, che era stata appunto combinata ad un cittadino perché aveva violato il lockdown, quindi era stato mi sembra preso mentre circolava senza motivazione, senza valida motivazione e in questa sentenza si possono vedere proprio tutte le motivazioni eh, di illegittimità costituzionale enucleate in maniera estremamente chiara. Esatto, oltretutto nel caso specifico, lo diciamo per gli avvocati che ci ascoltano, quel giudice di pace ha disapplicato il DPCM. Assolutamente, perché c'è una cosa da dire, eh, nel senso che noi abbiamo un controllo di, costituzio di costituzionalità che non è preventivo e non è attivabile dal singolo cittadino. Cioè può essere sollevato soltanto in maniera eccezionale in occasione di un ricorso. Quindi il giudice, se è stata sollevata una questione di costituzionalità, può, se ritiene la questione ammissibile e anche, eh, diciamo, rilevante, sollevare la questione di fronte alla Corte Costituzionale. E solo in quel caso la Corte Costituzionale si può pronunciare. Il problema qual è in questo caso? Che la Corte Costituzionale, se fosse mai investita di una questione di questo genere, e credo che al momento non sia ancora successo, si troverebbe a dover giudicare sull'operato in pratica politico del governo. E quindi una decisione sfavorevole della Corte Costituzionale metterebbe in discussione tutto l'operato del governo e anche la sua credibilità. Grazie. E a questo proposito ho due cose da dire. Uno che insieme all'Avvocato Sandri, al collega Giordano e anche ad altri giuristi di un tavolo tecnico direi decisamente importante e valido, stiamo predisponendo e stiamo approfondendo gli studi per mettere a disposizione di un parlamentare la possibilità di adire direttamente la Corte Costituzionale per tutte queste illegittimità. Vorrei completare poi invece la risposta di Giordano riguardo al nostro amico Manuel che eh, può fare il ricorso al giudice di pace come ha correttamente detto il collega ma potrebbe anche fare entro i 30 giorni una memoria al prefetto dove eh, evidenzia le, eh, le motivazioni eh, se Manuel ci scrive e scriverà a Comicost, noi ci faremo parte dirigente gli daremo tutti gli strumenti pratici, giuridici e di narrativa affinché lui possa depositare eh, questa memoria non c'è bisogno di un avvocato non ha bisogno di patrocinio e va a creare una situazione che normalmente può prendere tre diverse strade. Prima strada, il prefetto riceve questa memoria e deve decidere se accogliere e quindi annullare il, chiamiamolo verbale, o se eh, rigettare. Allora, se accoglie, crea un precedente che noi avvocati siamo pronti a utilizzare per farlo diventare una pietra miliare eh, e, e dimostrativa del fatto che anche il potere esecutivo riconosce di sbagliare. Se dovesse rigettare, io credo che ci sarebbe una serie di giuristi che sarebbero pronti ad attaccare questo prefetto perché eh, potrebbe avere commesso un'omissione. Perché, eh, voglio dire, è palese che debba prendere una decisione eh, di accoglimento e, e quindi o rigetta con motivazioni molto, molto valide, o altrimenti rischia a lui di trovarsi sotto processo. La terza ipotesi, quella che normalmente noi avvocati eh, siamo abituati a vedere, soprattutto in certe stanze dell'autorità giudiziaria, vengono parcheggiati. Parcheggiati per mesi, per anni, e quindi fanno buon gioco alla nostra posizione.